Conad, persone oltre le cose Felicetti dal 1908 Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì primo luglio Benvenuti, benvenuti a Mattino Insieme e questa, almeno per quello che mi riguarda, è l'ultima puntata per questa edizione 2020-2021 di Mattino Insieme. È un po' oggi come l'ultimo giorno di scuola, tutti lo ricorderete, l'ultimo giorno di scuola. Ma anche in questa puntata, come nelle ultime puntate, cercheremo di riflettere sull'estate che ci aspetta tra ripresa e variante Dell. Come tutti i giovedì mattina riflettiamo sulla prima pagina innanzitutto di Vita Trentina Questa mattina con noi c'è Augusto Goio che è giornalista, caporedattore di Vita Trentina Buongiorno Augusto Buongiorno Marco, un fine, un, comunque una puntata senza esame finale come ultimo giorno di scuola eh, me, me lo farai tu magari l'esame finale? Vediamo, poi giudicheranno i telespettatori Esattamente, esattamente L'apertura, andiamo all'apertura, che è se destate un castello. Vi siete occupati questa mattina del castello di Drena in apertura. Perché, Augusto? Abbiamo preso spunto col nostro direttore Diego Andreatta che ha partecipato a un dibattito che si è svolto proprio tra le mura del castello di Drena nei giorni scorsi in merito proprio alle possibilità di ricostruzione di, per vedere appunto come eh, tornare a far splendere questo castello che tre anni fa è stato oggetto di un crollo importante delle, delle mura. Sono intervenuti a questo dibattito esperti, anche un intervento eh, in collegamento eh, di Vittorio Sgarbi, ci sono diverse ipotesi, c'è la questione anche economica, c'è stata una campagna di raccolta fondi che è nata proprio dalla eh, popolazione della zona e quindi ci è sembrato veramente interessante andare a capire eh, come eh, si intende procedere, e lo vediamo anche con queste eh, belle immagini di Gianni Zotta che fanno vedere anche il prima e il dopo del, del crollo e i partecipanti a questo dibattito, è un tema eh, molto dibattuto, quello anche poi della... Eh, ricostruzione, della conservazione. Dopo eh, un episodio di questo genere naturalmente tra esperti ci si divide eh, sulle ipotesi anche eh, che esistono da altre parti sperimentate da altre parti del mondo, anche di una ricostruzione magari virtuale attraverso giochi di luci come ha accennato lo stesso Vittorio Sgarbi. Eh, gli esperti sono appunto anche di opinioni diverse vedremo come e continueremo a seguire per i nostri elettori appunto quale sarà il destino di questo castello che rappresenta sicuramente per eh, la popolazione, per gli amministratori una realtà importante sempre anche in quel eh, discorso del complessivo dei castelli del Trentino che rappresentano un, un fattore di, di punta anche di traino del turismo proprio trentino e nel titolo del giornale richiamiamo se vogliamo anche in maniera con accenno anche a Italo Calvino con questo se destate un castello e un castello che deve ridestarsi come titola all'interno il nostro direttore Diego Andreatta. È sempre molto alto il dibattito sulla cosiddetta Movida, soprattutto in centro a Trento lo sapete che è stata diciamo così nominata la cosiddetta sindaca della notte è una tradizione che viene da grandi capitali europee la notte è giovane ne avete parlato proprio con la giovane sindaca della notte Sì, parla Giulia Casonato che è stata nominata dal sindaco Franco Ianeselli sindaca della notte, come ricordavi tu Marco, è un'esperienza che viene dai paesi del nord Europa e questa giovane consigliera comunale, eletta nelle liste di, di futura, eh, si trova a gestire, si troverà a gestire e a mediare tra le diverse eh, istanze portate avanti dai residenti con le loro legittime aspirazioni, eh, diciamo di una pacifica convivenza, di poter eh, trascorrere notti tranquille e le altrettanto legittime eh, se portate avanti in maniera corretta istanze dei, dei giovani, in particolare degli studenti e mi pare che Giulia Casonato in questa intervista che invito a, a leggere eh, intervenga in maniera molto equilibrata, anche saggia, eh, nonostante la, la giovane età eh, perché eh, appunto sicuramente dice che si farà portavoce delle istanze eh, di tutti, e, mh, una cosa interessante che possiamo anticipare è che eh, Giulia Casanato non ritiene che spostare il eh, divertimento, gli spazi di socialità dei giovani eh, fuori dal centro, come anche è eh, una delle ipotesi che è stata avanzata, risolverebbe comunque eh, la situazione eh, si tornerebbe probabilmente a un centro città come era eh, prima degli anni 90, prima del grosso intervento anche eh, urbanistico che eh, con la pavimentazione nuova negli anni 90 eh, riportò poi anche una bellezza nel, nel centro città. E il titolo appunto si focalizza su questo aspetto, il centro non va svuotato, e adesso si tratterà di eh, mediare appunto un compito non facile ma che e vedremo come verrà portato avanti da questa giovane consigliera. Certo, un ruolo lo ribadiamo sicuramente non facile, quello di Giulia Casonato. Vedremo proprio quest'estate come andrà avanti, come porterà avanti questo ruolo. L'editoriale del direttore Diego Andreatta si rifà alla lettera che è stata distribuita nei giorni scorsi, nei giorni di San Vigilio, dall'arcivescovo Lauro Tisi. Ecco, Diego, che cos'è che ci dice nel suo editoriale di questa mattina? Prendendo proprio spunto dalla lettera che tradizionalmente il Vescovo Lauro nel giorno del patrono San Vigilio pubblica e rivolge così alla, alla comunità ecclesiale e non solo, eh, interviene su alcune questioni eh, chiave di questo periodo, prendo spunto proprio dal titolo di questa lettera, Occhi, che invita appunto a um, coglie appunto in questo elemento che è rimasto eh, visibile dietro le mascherine e anche ora che le mascherine eh, finalmente possiamo cominciare a toglierle negli spazi aperti, eh, è un invito comunque a eh, guardare a un, questo nuovo modo di, di relazionarci, a una relazione che si attenta all'altro, si tratta come sottolinea Diego Andreatta ora di avere un tempo per ricucire le relazioni che questo tempo di pandemia ci ha costretto proprio a, a rallentare con questo distanziamento. È un tempo come sottolinea anche il vescovo Lauro. Nella, in questa lettera, di una fiducia eh, reciproca e, e l'invito che fa Diego Andreatta, il direttore, è andare a cercare anche esperienze concrete eh, di, eh, in cui le relazioni sono, sono tornate ad essere significative. Queste non mancano e lo vediamo anche nelle pagine interne, penso alla pagina che dedichiamo alla giornata che si è celebrata il 26 giugno, eh, di lotta alla droga e al traffico illecito di sostanze, di, di sostanze e che richiama anche in questo caso un'attenzione al mondo giovanile un bisogno di relazioni eh, di cui ci parla il Presidente eh, come vediamo nella pagina il Presidente della Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche che eh, nei giorni precedenti alla giornata mondiale di lotta contro la droga era stato a Trento per inaugurare una eh, significativa nuova realtà di accoglienza eh, aperta dal Centro Trentino di Solidarietà che eh, il 26 giugno, nella giornata appunto di lotta contro la droga, ha organizzato una camminata proprio per ribadire eh, l'importanza di un'attenzione a questi temi che, anche nel periodo della pandemia sono stati lasciati un po' sottotono anche dalla politica. E proprio chi si occupa tutti i giorni eh, delle dipendenze, che non sono solo le sostanze che magari vengono spacciate sulle piazze e che ci danno magari più fastidio perché sono, rappresentano un po' l'aspetto più visibile, sono una serie di dipendenze, eh, in questo mi leggo anche al discorso della cosiddetta movida, dipendenza dall'alcol, oggi chi si occupa di questi problemi sa che molto spesso abbiamo a che fare con dei problemi che sono legati all'uso, all'abuso di più sostanze, ecco, quindi un ripartire dalle relazioni e il tavolo interecclesiale delle dipendenze, eh, di cui anche squillacci è espressione, eh, sottolinea una serie di punti che evidenziamo nel nostro servizio, proprio per riportare l'attenzione eh, della politica, degli amministratori, ma direi di tutta la comunità su eh, il, quello che vuol dire questa domanda, questa ricerca delle sostanze, non fermandosi diciamo all'aspetto securitario che, eh, della repressione, che pure eh, ha una, un, suo, un suo perché, ma è proprio andando a cercare di rispondere a quella domanda di senso che anche l'abuso di sostanza dopo tutto porta dentro di sé non possiamo non ricordare questa mattina la figura di Francesca Ferrari l'abbiamo visto anche prima nell'articolo tu come, come la ricordi Francesca Ferrari che se n'è andata così in punta di piedi direi ecco vedete il lascito di Francesca Ferrari sì, questo ci ricollega appunto a quello che stavamo dicendo, Francesca Ferrari è stata una eh, personalità che per Trento, per il Trentino direi anche, ha lasciato molto, l'abbiamo ricordato andando proprio a rileggerci dei suoi interventi, delle sue considerazioni che aveva fatto in passato sulle pagine del nostro settimanale e l'abbiamo voluto sintetizzare in quel titolo, unire le forze, e, appunto non essere passivi, accumulare speranza, parole che sono eh, più che mai attuali oggi proprio per i discorsi che facevamo prima. Quindi un'attenzione ai giovani, ai più fragili, ai poveri, che Francesca Ferrari aveva eh, cominciato diciamo, appunto con le, il discorso delle dipendenze nel, nell'81 con l'Associazione Famiglie Tossicodipendenti ma poi aveva così espresso mh, con questa sua sensibilità particolare anche in altre realtà, penso alla realtà di Trentino Solidale appunto allargando lo sguardo proprio alle fragilità che eh, anche nel nostro territorio non mancano. Il prossimo fine settimana ci saranno degli eventi molto importanti per quello che riguarda Santa Paolina e ovviamente questi eventi saranno concentrati nella sua terra natale, e cioè Vigolo Battaro, ma non solo. Sì, Santa Paolina è una figura di una donna eccezionale che viene ricordata nel fine settimana perché proprio 30 anni fa fu proclamata beata e successivamente appunto eh, è stata proclamata anche santa e in occasione della festa liturgica di Santa Paolina eh, Wiesentainer il suo paese natale che è Vigolo Vattaro, appunto la, la ricorderà è un'espressione una di una donna che seppe esercitare eh, in maniera esemplare anche la carità, eh, fu una grande organizzatrice, come la ricorda Carlo Obridi in, in questo articolo, una donna equilibrata e ricca anche di quel buonsenso contadino che le, la portava a guardare anche i problemi complessi del suo tempo anche con un sano pragmatismo. E questa figura che davvero venerata in Brasile, come ho avuto modo di constatare eh, nei due viaggi che ho avuto modo di fare per andare a, a trovare i missionari trentini in quel grande paese latinoamericano, è veramente una figura che per quel paese, per i fedeli di quel paese, vuol dire ancora oggi davvero molto. Prima di salutarti e prima di quello che in apertura definivi l'esame finale, Augusto, che cos'è che appunto volevi raccontarci, che cosa mi sono dimenticato in questa veloce rassegna stampa? Ma segnalerei rapidamente per le valli a Rovereto il racconto del video che è stato realizzato da, Gre da Greta, una bambina che soffre di sma e che con l'attrice rovretana Erika Zambelli in arte guenda e il coro Sant'Ilario ha realizzato un video una, un, che servirà per una raccolta fondi anche per adattare meglio l'appartamento dove vive questa bambina e è un'esperienza, un, un video che comunque ci richiama proprio a quel messaggio di speranza che, eh, a cui ci invitava anche, ci invita anche la, la lettera eh, di San Vigilio del vescovo Lauro Tisi. E proprio in chiusura, il 3 luglio, un anniversario eh, quello del, di Alex Langer, una figura di tessitore di, di pace e di, di relazioni, torniamo a questa parola, tra, tra i popoli, tra le diverse espressioni eh, di popoli e linguistiche. E viene inaugurato a Sarajevo un sentiero in suo, escursionistico in suo nome e ricorda questa figura anche Paolo Valente nella sua rubrica Bolzano chiama Trento. Grazie, grazie infinite ad Augusto Goio e chiaramente lo ringrazio per tutto il percorso che abbiamo fatto in questi lunghi e diciamo anche difficili mesi insieme tutti i giovedì mattina. L'esame finale allora Augusto? L'esame finale direi che è superato e credo che comunque ricordare questi mesi difficili, credo che l'informazione eh, trentina in generale abbia fatto un buon lavoro, una buona comunicazione e quindi l'esame eh, superato anche per te Marco. Grazie, grazie infinite Augusto e buona estate.